Eh, buongiorno a tutti, eh, come vi avevo pronunciato eh, passiamo a questo video registrato per eh, vedere i dettagli più organizzativi del corso, eh, così abbiamo potuto sfruttare un pochino meglio il tempo interattivo eh, per approfondire i contenuti. Eh, la parte organizzativa eh, diciamo così, è composta di eh, alcuni argomenti di, diciamo così, di tipo pratico, di tipo logistico e in particolare come sempre partiamo il punto di arrivo, il punto di partenza è sempre il sito del corso Partendo da lì trovate comunque tutte le informazioni che vi servono, okay? quindi tutte le slide, tutti i testi di laboratori, gli esempi che facciamo in aula, eh, le video lezioni, quindi tutte queste registrazioni le caricheremo sul portale, le caricheremo su YouTube, ma saranno sicuramente linkate anche da questa pagina. Quindi Questa pagina è il punto di siamo già detti, è il punto di riferimento eh, di, di, di tutto ciò che eh, gravita intorno al corso. Eh, ovviamente ufficialmente usiamo anche la, il portale della didattica, il sito didattica.polito.it, però, proprio per essere anche un pochino indipendenti, anche un pochino più snelli, senza avere bisogno di fare login e cose varie, preferisco avere comunque cioè, un'organizzazione del materiale su questa pagina, diciamo così, molto più semplice. Eh, così come c'è anche ehm, il calendario delle lezioni nella sezione eh, che qua si chiama ehm, Riepilogo del registro delle lezioni, qua eh, il primo, la prima voce fa vedere proprio l'elenco delle lezioni via via eh, che sono previste con l'argomento, con il materiale eh, relativo a ciascuna di esse, quindi questo è un pochino il nostro, il nostro ruolino di marcia. Eh, come dicevo, il, questo è il calendario previsto, ovviamente è leggibile sono tutte le lezioni che sono previste per, per questo corso, speriamo che non ci siano degli intoppi o degli imprevisti eh, ovviamente per la maggior parte per ora c'è solamente l'ora e l'aula e, e eh, ma è, è anche il docente eh, ma via via si riempirà anche appunto di link ai materiali, link alle video lezioni e cose di questo genere in totale ovviamente questo è un corso da 8 crediti quindi eh, diciamo così peserà un totale di, eh, di, 80 ore, eh, di 80 ore di lezione. Eh, queste 80 ore sono divise, zoomiamo un pochino meglio per, eh, per, per riuscire a leggere, ehm, sono divise in circa 40 ore di eh, programmazione, no? quindi con tutto ciò che abbiamo visto, il significato che abbiamo visto, eh, circa quindi metà del corso sarà dedicato a teoria spiegazioni, esercizi fatti insieme, esercizi proposti sulla programmazione e ovviamente l'apprendimento del linguaggio. Una decina di ore scarsa sarà sugli argomenti più di teoria, quindi sulla codifica dei numeri, il funzionamento dei laboratori, eccetera. Eh, e altre eh, 30 ore, eh, sono 18 di laboratorio e 12 di esercitazione, saranno eh, risoluzione e svolgimento di problemi. Affrontiamo i problemi e cerchiamo di risolverli, no? applicando un po' il metodo che, che ho cercato di raccontarvi nella, nella lezione precedente laboratorio in particolare saranno eh, appunto 18 ore totali, quindi sono 12 laboratori di un'ora e mezza ciascuna moltiplicati per tre squadre, adesso questa moltiplicazione per tre squadre vediamo un pochino più in dettaglio in co come, come funziona e che cosa consiste. Eh, come abbiamo già condiviso su, eh, sui vari social e sul sito del corso, il libro del testo è questo di Osman N. Case eh, ne esiste una versione italiana seconda edizione eh, che corrisponde alla versione eh, americana inglese eh, terza edizione third edition in, come indicato qua eh, quindi se vi trovate meglio con l'italiano va benissimo questa se vi trovate meglio con l'inglese va benissimo l'altro ovviamente è lo stesso libro tradotto no? eh, qualcuno si chiedeva devo prenderli entrambi no certamente che no <ride> uno solo dei due è più che sufficiente um... Qui ci sono i riferimenti, che avevamo già anche trovato sul sito, i riferimenti più dettagliati eh, relativi agli ehm, SBN e tutto quanto diciamo così, necessario per potersi procurare o ordinare eh, il libro di testo. La parte italiana sulla sinistra, la parte in inglese sulla destra. Ehm, oltre a questo, gli strumenti diciamo così, per apprendere sono sicuramente il libro, sono sicuramente le lezioni, ma soprattutto sono sicuramente gli strumenti di programmazione noi eh, nelle prossime lezioni a partire da domani cominceremo no, ad avvicinarci a questi strumenti eh, vi avevo già eh, indicato di, di, di scaricare il, il PyCharm eh, avete già tutte le istruzioni eh, per poterlo fare che sarà l'ambiente di sviluppo principale che useremo durante il corso eh, per scrivere i nostri programmi ma poi ci sono altri due ambienti di sviluppo che eh, poi avremo tempo di approfondirli ma eh, ci tengo a citare già fin dalla prima eh, lezione questo sito che si chiama Python Tutor che è molto carino perché ci permette per piccoli programmi scritti in Python di visualizzare che cosa succede, di vedere le variabili, cosa c'è dentro, con queste freccioline, con questi disegnini, che ci permettono di capire meglio eh, come stanno elaborando i nostri dati, vedere i dati e quindi eh, capire eventualmente anche gli errori che facciamo o i ragionamenti che facciamo nei nostri programmi. Uh, un altro sito che useremo spesso per fare soprattutto degli esempi al volo è un sito cosiddetto repl.it che di fatto è un ambiente di programmazione totalmente online e quindi voi andate su questo sito, scrivete il vostro programma, fate run e lì parte, eh, e lo esegue direttamente diciamo così, online, eh, ovviamente dovete essere connessi, eh, non avete tutte diciamo le funzionalità evolute che ha il PyCharm eh, per scrivere il progetto, però eh, per, so come dicevo, per fare esercizi al volo, esempi, eh, esempietti, eh, è molto estremamente comodo e lo useremo spesso proprio perché non c'è bisogno di installare nulla. Quindi, anche se siete eh, in vacanza a casa della nonna, basta che abbiate un computer o uno smartphone, vi collegate a quel sito e potete fare gli esercizi di Python tranquillamente. Eh, per quanto riguarda il programma, diciamo così, principale che è il eh, PyCharm eh, Educational. Eh, eh, di questo sul sito del corso avete già visto che ci sono le istruzioni sia per Windows che per macOS per l'installazione vi ho anche linkato il video fatto dal professor Montrucchio eh, dove eh, fa vedere proprio l'installazione negli ambienti Windows, Mac e anche eh, su eh, Linux Ubuntu eh, quindi chi avesse ancora avuto dei problemi sull'installazione diciamo così può contattarci ma io Spero che diciamo, le istruzioni molto dettagliate siano sufficienti. Questa è la, diciamo così, la, abbiamo già visto no? Com come compare eh, l'interfaccia di, di PyCharm. Ve l'ho fatta vedere rapidamente, ma adesso la rivedremo. Eh, poi durante il corso eh, diciamo così, più approfonditamente e eh, solo, eh, ve l'ho mostrata per, farla, eh, diciamo così, per confrontarla con quello che è l'interfaccia web di repl.it, questo è il sito repl.it eh, che vi ho accennato prima, in cui eh, semplicemente qui ho scritto un programma e sulla destra qua c'è esattamente l'output eh, mostrato dal programma stesso, quindi eh, si comporta praticamente come il nostro ambiente di sviluppo, però e gira dentro un browser e quindi come dicevo molto comodo eh, questo per quanto riguarda gli strumenti e, e, e le dotazioni no, di con cui lavoreremo. Eh, dal, punto di vista, eh, pratico, eh, dal punto di vista più pratico eh, beh, tutti noi sappiamo qual è l'orario della lezione, l'abbiamo già visto e studiato ehm, e quindi il lunedì e il martedì sono dedicati alle lezioni, il lunedì delle, alle 16 e ehm, al termine di una pesante giornata che inizia inizia direttamente di botto con un'analisi chimica e, ehm, e invece martedì iniziamo diciamo, diciamo, al mattino alle 10 eh, con tre ore, eh, tre ore di informatica, ovviamente tre ore all'interno delle quali cercheremo anche di prenderci eh, una pausa ovviamente. Il giovedì invece è dedicato ai laboratori, laboratori avete visto che ci sono tre blocchi orari eh, dei quali in realtà ne dovete seguire uno solo la settimana. Uh, uno solo alla settimana, quindi ogni settimana voi avrete tutti queste tre ore di lezione o esercitazione qui si chiama lezione ma poi in molti casi faremo proprio anche esercizi insieme uh, e poi una di queste tre ore di esercitazione ogni giovedì ogni giovedì tranne il giovedì di questa settimana uh, quindi questo giovedì 1 ottobre non ci sarà il laboratorio, il laboratorio inizierà dall'8 otto ottobre uh. Uh, i laboratori sono la parte più importante del corso no? perché è quella di cui effettivamente impariamo a scrivere programmi e risolvere problemi. Siamo di fronte a un testo, voi avrete un testo in mano, il computer nell'altra mano e in mezzo ci siete voi che dovete far sì che eh, il computer risolva eh, l'esercizio. Ma il problema non è tanto programmare il computer, è più che altro eh, impostare il ragionamento, la soluzione del problema che vi viene posto e poi ovviamente tradurlo in algoritmo e l'algoritmo codificarlo in un programma. Eh, questo è il lavoro che farete. Poi. quindi sarà molto diverso rispetto all'esercizio fatto nelle ore di lezioni in cui magari sono io che risolvo un esercizio se riusciamo a farlo anche un pochino interattivamente facciamo mai il grosso sarà un esercizio svolto da me eh, o dagli altri docenti che si alterneranno eh, diverso è invece essere di fronte per cui quando vedi un altro fare un esercizio ti sembra sempre tutto facile no? vedi i passaggi, sì sì certo certo va bene l'ho capito eh, però l'ho capito è diverso da eh, lo so fare, no? quindi lì sarà proprio il momento in cui vi mettete a provare a fare eh, voi eh, questi esercizi. Fare gli esercizi di laboratorio è la cosa più importante, e anche gli altri esercizi proposti, è la cosa più importante di tutto il corso. Eh, è quello che vi fa, vi fa passare l'esame, vi fa capire come funziona la programmazione, vi fa capire come funziona l'impostazione di algoritmi. Quindi, eh, ovviamente noi eh, siamo disponibili nelle ore di laboratorio a fornirvi supporto mentre voi eh, provate eh, a risolvere gli esercizi, ma se anche per qualche motivo decidete di non frequentare nelle ore di laboratorio o in presenza online, adesso vediamo i dettagli, eh, o per che non potete, o per mille motivi, eh, però sappiatelo che dovete in certo, a un certo punto mettervi di fronte a un foglio con un testo e un foglio bianco in cui cominciare a ragionare e risolvere l'esercizio. Questo non lo imparate guardando gli altri, non lo imparate sedendovi a fianco di uno più bravo di voi, eh, non lo imparate guardando 12.000 video lezioni, non lo imparate facendo 6.000 fotocopie eh, di esercizi fatti da altri. Lo imparate solo. Quando vi mettete, diciamo così, umilmente di fronte a un foglio di carta bianco e cominciate a disegnare l'algoritmo, eh, oppure di fronte a, a un computer e cominciate a scrivere del codice. Questo è il passaggio che eh, dovete fare. Per alcuni sarà più facile, per altri sarà più ostico, però è il vero apprendimento durante il corso. Eh, prendere a, a strutturare ragionamenti di problem solving e a codificarli in programmi. Questo non lo può fare nessuno per voi. Noi possiamo darvi tutto l'aiuto, ma poi ciascuno di voi individualmente lo deve fare. No? Quindi prendetela questa come eh, non il laboratorio è una cosa in più che si va a giocare fuori, ma è la cosa importante. Il re, tutto il resto è in funzione del, del, del, del laboratorio, del lavoro che farete in laboratorio. E poi ovviamente eh, vi accorgerete che gli ultimi laboratori di fatto sono identici come difficoltà a quello che troverete all'esame. Ok, veniamo al pratico, ho finito la, la, la, la prediche, il predicosto generale. La parte pratica è che siete divisi in tre squadre. Una di queste squadre, che è stata chiamata convenzionalmente la squadra numero 1, è in presenza, nell'aula 3. No? L'abbiamo visto prima, eccola qua, è in aula 3, quella che si chiama squadra 1. Le altre due squadre, 2 e 3, eh, sono invece in, eh, in virtual classroom, quindi online. Eh, allora, come ci dividiamo in queste tre squadre? Lo vediamo tra un secondo. Eh, ovviamente, chi lavorerà online lavorerà da casa sul proprio computer. Il proprio computer che a questo punto servirà sia eh, per collegarsi ovviamente con noi, sia anche per scrivere il vostro, il vostro codice essenzialmente. Eh, mentre invece la squadra numero 1 eh, verrà in aula, non in laboratorio, non andiamo nel laboratorio del Politecnico perché purtroppo questi non sono ancora aperti, non sono ancora diciamo, accessibili agli studenti e quindi andremo nell'aula 3 che è un'aula molto grande e vi chiediamo di portare ciascuno il proprio, eh, il proprio eh, PC portatile. E quindi in aula, ben distanziate, ognuno, ciascuno, lavorerà sul proprio portatile, fate in modo che di avere almeno un'ora e mezza di batteria quando arrivate, perché non, ci, non credo che ci siano presidi di ricarica per tutti. E quindi svolgerete l'esercizio lì in aula e la differenza sarà che per chi è in aula, diciamo, eventuali richieste di assistenza, le facciamo diciamo, cercando di avvicinarci ma non troppo e cercare di rispondere individualmente, <coughs> Invece chi segue eh, online invece, verrà seguito attraverso la... Chiaramente, gli strumenti virtuali, quindi la, la, la videoconferenza e, e soprattutto il canale Slack, perché poi molte volte è eh, più comodo fare copia in incolla di codice su Slack, eh, oppure in alcuni casi potremmo anche fare una chiamata diretta in videoconferenza per condividere lo schermo, ad esempio vedere cosa state facendo sul vostro computer. Però questo... <coughs> Lo faremo, lo vedremo durante. Eh, ne, ne parleremo chiaramente in vista della primo, del primo laboratorio. Eh, per il primo e il laboratorio è necessario ovviamente installare tutta la parte di software richiesta, ma prima lo fate ovviamente meglio è. Eh, dicevo, eh, questa è l'offerta che facciamo di laboratorio. Ovviamente il testo lo pubblichiamo sul sito, quindi chi non vuole o non può diciamo così, frequentare queste ore eh, ovviamente lo potrà fare in autonomia non ci, senza il nostro aiuto che, che abbiamo in quel momento ma, eh, ma il testo sarà comunque pubblicato pubblico sul sito ci sarà anche la soluzione che pubblicherò poi più tardi però non mi piace parlare delle soluzioni degli esercizi fatte da noi perché non vi fanno, impar come dicevamo prima, non vi fanno imparare nulla no? se fosse per me non pubblicherai mai le soluzioni poi voi invece lo chiedete sempre, allora alla fine mi convincete e, e le fa, le facciamo in modo di pubblicarle. Però sappiate che, diciamo così, didatticamente non servono a niente. Ok, eh, da, eh, quindi la suddivisione squadre com'è? La suddivisione squadre è dinamica, perché io ogni, ogni settimana ci sarà un gruppo di voi che avrà prenotato per la presenza in aula 3. Io non so quali sono e, si, e quali, chi sarà eh, e non so, eh, da una settimana all'altra sicuramente eh, potranno cambiare. Quindi la definizione delle squadre è una definizione dinamica. La squadra 1 per definizione è fatta di chi viene in aula. La squadra 2 e la squadra 3, invece ho provato a dividere a tagliare diciamo, l'ordine alfabetico, eh, e, e circa il punto di, di, di metà, cioè, in cui ci sono metà studenti prima e metà studenti dopo, è intorno tra CASS e CAST. Quindi, alla squadra 2 alle ore 10 si devono collegare tutti coloro il cui cognome è minore o uguale a CASS e ovviamente non sono prenotati per quel giorno in presenza, ma anche perché alle ore 10 in presenza avranno un'altra lezione. Ok, quindi è sottointeso, penso sia chiaro che chi è prenotato, nella squadra, chi è prenotato in, presenza, in presenza automaticamente si considera squadra 1 e tutti gli altri chiaramente vengono divisi quindi la squadra 2 sarà tutti coloro dalla alla CAS tranne quelli che sono in presenza in quella settimana la settimana dopo chiaramente alcuni potranno andare in presenza e altri finiranno online e così per la squadra 3 che si collegherà alle 11.30 è fatta di coloro che hanno il cognome che inizia per cast e finisce per, eh, per z, quindi fino alla fine dell'alfabeto. Eh, io ho messo dentro anche la, la z perché oltre a quella fetta di lettere, di cognomi che iniziano con la c, abbiamo tutti quelli di, pro, di progettazione eh, industriale che in realtà sono spalmati sull'intero sull range alfabetico. Ok. Quindi questa è la suddivisione eh, che con la quale iniziamo il corso, può darsi che se ci fossero iscr nuovi iscritti o spostamenti di studenti dovremmo aggiornarla, ma per il momento diciamo così, con l'informazione che ho oggi è la divisione diciamo così, più, eh, più bilanciata tra le due squadre. Okay. Ehm, poi ovviamente praticamente come si svolge il laboratorio lo, ne parleremo la settimana prossima eh, nelle, nelle lezioni in modo da poterci anche poi preparare. Eh, per quanto riguarda eh, le comunicazioni, già lo sappiamo, tutte le comunicazioni vorrei che passassero possibilmente dalla piattaforma Slack, perché le mail sono... Si perdono, voi siete 300 studenti, quindi è, è, è improponibile che io riesca in un certo senso a tenere traccia di, delle, delle, delle, di tutte le mail che, che dovessi ricevere per tutti i tipi di problemi. Abbiamo il canale Slack, al quale eh, partecipano anche gli altri due collaboratori del corso, no? che sono Juan Pablo e, e Luisa, eh, e quindi tutti noi possiamo rispondere, diciamo, aiutarci tra di noi anche a rispondere alle vostre domande. Um, quindi ormai vi siete già iscritti praticamente tutti, il, lo ribadisco. L'iscrizione è obbligatoria. Io preferì, spero di non dover mai rispondere a una vostra mail inerente al corso, perché vuol dire che abbiamo tutti capito che la comunicazione inerente al corso avviene lì. Eh, ci sono questi quattro canali: eh, il canale general è un canale in cui voi non potete scrivere, possiamo scrivere solamente noi e lo usiamo per fare degli annunci ufficiali, eh, mentre invece voi potete scrivere nel canale, liberamente nel canale discussione per fare domande, per parlare tra di voi, per rispondervi, eccetera, su tematiche inerenti al corso. Noi il canale discussione lo teniamo d'occhio e quindi qualunque cosa voi scriviate, se sono domande e se non siete riusciti a rispondervi tra di voi, noi, beh, noi eh, teniamo diciamo, a, a, a dare una risposta sempre. Quindi quello è il canale diciamo, ufficiale di comunicazione e di supporto. C'è anche il canale random, invece, uno spazio libero in cui potete parlare tra di voi, magari noi intanto diamo un'occhiata, ma... Ehm, non siamo tenuti a rispondere, potete anche parlare di diciamo, argomenti collaterali o non strettamente didattici, eccetera. Eh, su Slack è, è anche possibile se volete crearvi dei gruppi privati eh, in cui poi parlate solo tra di voi o tutti o una parte di voi, senza che noi possiamo leggere quindi se voi create un gruppo privato state tranquilli che noi docenti non possiamo leggere dentro e quindi è, può, possono anche avvenire delle conversazioni eh, tra virgolette protette mm? eh, c'è invece infine il canale eh, laboratorio che è il canale che sarà attivo solamente durante le ore di laboratorio okay? solamente durante le ore di laboratorio tendenzialmente quelle online quindi dalla, eh, dalle 10 alle 13 eh, e lì è il canale nel quale dovrete fare le domande eh, relative all'esercizio che state svolgendo in quel momento, allora quello è un canale che verrà gestito in tempo reale, mentre normalmente in una chat uno risponde quando, quando ha tempo di leggere e rispondere, nel laboratorio sap sapete che ci sarà una persona, più di uno se riusciamo a avere i borsisti per darci una mano, che vi risponderà in tempo reale alle vostre domande fatte in chat e quindi riusciamo anche a gestire più persone. Se poi qualcuno fa una domanda, questa domanda si articola, e diventa complicata, si può passare per messaggi privati, quindi chat private tra l'assistente e lo studente e se non bastasse ancora possiamo contattarci anche in video per condividere lo schermo. Dipende chiaramente dalla, dalla tipologia delle domande. Quindi l'equivalente del alzare la manina in laboratorio per dire scusi ho una domanda è scrivere la domanda nel canale del laboratorio e, e, e poi ver, questa verrà presa in carico e verrà, eh, in qualche modo, diciamo, speriamo, soddisfatta. Però essenzialmente impariamo a usare questo strumento eh, e sarà lo strumento principale di comunicazione sia da vostro nei miei confronti, sia mio nei vostri confronti. Diciamo solo due parole sull'esame, ehm, in cui dirò delle cose che sono in un certo senso ancora generiche, anche se ovviamente è un tema molto importante, perché noi la logistica dei genna... degli esami che si svolgeranno a gennaio e febbraio al momento non è ancora definita. Okay? Il Politecnico non ha ancora detto eh, come si svolgeranno gli esami, esattamente con quali strumenti, se si svolgeranno nella stessa modalità con cui si sono svolti quelli di giugno o di settembre, oppure, eh, oppure ci saranno modalità eh, diverse, magari un pochino più facili. Ecco. Um noi non sappiamo se riusciremo a fare parte degli esami in presenza, se saremo autorizzati a farli oppure no. Questo dipende da miliardi di fattori che sono assolutamente al di fuori del nostro controllo. Quindi, cosa possiamo dire oggi? È che di sicuro per chi vuole o deve fare l'esame online ci sarà la possibilità di farlo. Questo è garantito per tutto l'anno accademico, il Politecnico permette di fare lezioni, esame, tutto, diciamo così in modalità a distanza. Forse potrebbe esserci qualche spiraglio per sostenere l'esame anche in aula, in laboratori, ma non si può. E a noi piacerebbe molto perché è un modo diciamo, corretto di fare gli esami, non sorvegliati da una videocamera o da un software di intelligenza più o meno artificiale che controlla se state copiando, no? che sono cose abbastanza eh, disagevoli. Eh, quindi noi stiamo spingendo per questo, ma non abbiamo idea di quale sarà la situazione interna del Politecnico e la situazione nazionale. Eh, della, sulla pandemia eh, tra, tra, quattro, tra gennaio, quindi tra tre mesi, quattro mesi. Eh, in ogni caso, eh, se riuscissimo a avere una parte dell'esame eh, in presenza, questo sarà eh, sicuramente equivalente alla stessa difficoltà con la stessa tipologia di esercizi di quello online, quindi sono due esami esattamente eh, equivalenti. Eh, non, non posso fare altro che dirci, ci aggiorniamo verso dicembre, quando le cose saranno un pochino più chiare, ci sarà un pochino più di visibilità, per capire se abbiamo questa possibilità di avere l'esame doppio, diciamo così, o in cui possiate scegliere la presenza o la distanza, oppure invece saremo costretti a fare l'esame totalmente a distanza. Eh, l'esame in che cosa consiste? Essenzialmente consiste in alcune brevi domande sulla parte teorica, quindi quelle 10 ore di teoria, del corso eh, sono condensate in due o tre domandine o esercizietti, molto diciamo così standardizzati in un certo senso non dei classici su questa parte teorica, eh, e poi degli esercizi di programmazione. Eh, se lavoreremo online tendenzialmente saranno due o tre esercizietti piccoli eh, se invece lavoreremo in presenza si tenderà probabilmente più a fare un esercizio di programmazione più lungo eh, proprio per la modalità di consegna essenzialmente però l'idea è che comunque dobbiate scrivere dei programmini delle pare di semplici programmi in python e avrete la possibilità di usare eh, PyCharm eh, o altre piattaforme simili per poter scrivere eh, il vostro codice quindi noi non chiediamo attenzione che, vi, che consegnate un programma perfetto funzionante e se funziona avete passato l'esame no, voi ci consegnate un elaborato che è un testo di un programma che avete scritto questo elaborato l'avete potuto sviluppare e provare usando gli strumenti, e quindi magari, anzi, vi siete sicuramente aiutati e l'avete fatto funzionare, e vi siete aiutati nel farlo funzionare totalmente oppure in parte. Quello che noi, eh, noi leggiamo il codice e diamo il voto eh, sul ragionamento che avete fatto e sul codice che avete scritto. Poi, è chiaro che se funziona è meglio, eh, ci sono più probabilità che sia corretto, però magari un programma che funziona ma è scritto male, con un ragionamento sbagliato o non accettabile viene valutato male magari invece c'è un programma che non funziona per un errore cretino di cui non vi siete accorti ma tutto il resto del ragionamento fila bene e allora magari prendete un buon voto quindi ciò che valutiamo noi è il merito del ragionamento e dell'algoritmo dell e dell'implementazione che fate non è semplicemente un test funziona o non funziona Okay? Però durante lo svolgimento del testo invece voi avrete la possibilità di testarlo, quindi evitate di consegnarci delle cose che paresemente non funzionano perché avete avuto la possibilità di correggerlo. In ogni caso questo è un discorso ancora un po' fumoso, no? fatto oggi perché non, ancora, non siamo ancora entrati nel vivo della programmazione, eh, eh, non è un problema perché nelle ultime due settimane del corso, quindi sicuramente da Natale in avanti, quindi dopo Natale c'è ancora una settimana e mezzo circa, eh, faremo proprio esercizi d'esame, tra cui una esercizione di laboratorio fatta esattamente con la stessa modalità dell'esame, in modo da fare delle prove, no? delle simulazioni d'esame, io le tendo a chiamarle così, delle prove che ci permettono di, eh, di familiarizzarci con le modalità di svolgimento dell'esame, quindi i testi, le domande fatte nello stesso modo, le modalità di consegna fatte nello stesso modo e così via. Eh, questo vuol dire che in sintesi per passare bene l'esame eh, serve fondamentalmente no? imparare a ragionare, imparare ad approcciarsi ai problemi imparare a, ehm, a sviluppare questi algoritmi che poi sono procedure risolutive, quindi è, questo è un corso di eh, logica e razionalità, non è un corso di tecnologia, poi per carità, eh, bisogna imparare un linguaggio di programmazione, bisogna familiarizzarsi col pc, eccetera, ma il corso di informatica è un corso di ragionamento, il eh, corso di ragionamento logico razionale non è un corso di ragionamento eh, di tipo eh, analitico, di tipo deduttivo o di tipo eh, per, per somiglianza essenzialmente quindi dovete fare attenzione che se voi avete un metodo di studio, un metodo di apprendimento che è un metodo molto per classificazioni eh, per cui c'è il tipo A, tipo B, il tipo C, il tipo D del problema e la soluzione la, la imparo per ciascun tipo separatamente, ecco questo metodo non si applica, non funziona con l'informatica. Con l'informatica uno deve andare ad aprire la scatola, guardare cosa c'è dentro e cercare di capire il dettaglio del ragionamento. Queste cose, come dico, le riprenderemo. Eh, sappiate che appunto eh, la... chi trova difficoltà in questo corso, di solito, sta trovando difficoltà nel riuscire a decomporre il proprio modo di ragionare. Cioè, magari le cose le sai fare, ma fatti chi è riuscito a vedere quali sono i passaggi logici per poterle fare. Questa è la difficoltà principale. Ehm, e poi, cosa serve per passare l'esame? Fare gli esercizi. Farli davvero, non solo, ah sì sì, li ho, fatto, li ho visto, no, farlo. Anche quelli che, fa, che sembrano facili, perché magari, ah sì, lo leggo, è facile, e poi quando ci provi ti accorgi che non è facile, o ti accorgi che magari c'erano dei casi particolari a cui non avevi pensato. Farlo da soli sul pc davvero, non su carta, eh? quindi non devi fare con un amico che fa l'esercizio e tu lo guardi, non devi farlo su un pezzo di carta, guardi il pezzo di carta e dici guarda che bel programma che ho fatto, sì, su pezzo di carta c'è la parte di, di brutto, l'algoritmo, lo pseudocodice, eccetera, ma poi alla fine devi passare al computer e il su computer deve funzionare, funzionare non una volta, sempre, con dati diversi, con diverse tipologie di input eh, e quindi eh, insomma, a arrivare a un risultato diciamo così, di qualità, ma essenzialmente non fatevi ingannare da cose che sembrano facili, ecco la, la parte, le prime settimane del corso sembreranno molto facili, poi a un certo punto ci sarà un gradino in cui cominciamo a mettere insieme tutto e le cose cominciano a combinarsi in tutti i modi possibili, e immaginabili e allora la complessità sale, sale moltissimo, se uno ha fatto la ginnastica preparatoria sulle parti iniziali, allora quando le cose diventano più difficili, allora non ha problemi di base sulle, sulle cose di base se uno delle cose di base, ha un pochino la indietro perché sembravano facili, quando si arriva alla parte più difficile rimane bloccato perché ha contemporaneamente i problemi della parte più difficile e anche ancora i problemi di base e una cosa che sarebbe carino è voi stessi vi potete inventare nuovi problemi, vi potete inventare nuovi problemi sulle cose di tutti i giorni o sull'esercizio che vi fanno fare i colleghi di chimica oppure sui vostri hobby eh, oppure delle varianti degli esercizi che vi proponiamo magari al, appunto, al laboratorio vi proponiamo l'esercizio 1, 2, 3 e ne proponiamo sempre alcuni per casa ma magari una volta che l'avete svolto provate a chiedervi e se invece e se invece volessi un risultato diverso e se invece i dati fossero strutturati in modo diverso come cambierebbe perché allora, a questo punto si innesta su un ragionamento che avete già fatto su una soluzione che avete già svolto e provate a modificarla provate a estenderla e risolverla queste, questi ingredienti che avete visto qui non c'è scritto studiare a memoria il libro, non c'è scritto sapere a memoria ciò che ha detto il professore nelle video lezioni, ma c'è scritto essersi eh, sì, tirati sulle maniche e provato a lavorare e a fare esercizi. Eh, questo è tutto ciò che serve per passare bene l'esame. Ovviamente per fare l'esercizio bene un pochino uno la teoria la deve, la deve imparare, il linguaggio la deve conoscere, eccetera, eccetera, ma le difficoltà non sono nel linguaggio. Le difficoltà sono nell'approcciarsi alla risoluzione del problema. Eh, e questo diciamo così, chiude questa parte di, di presentazione generale. Nelle slide c'è ancora una slide di contatti con nomi, cognomi, gli eh, indirizzi di mail di docenti. Ma ci siamo già detti che eh, in, le mail non le usiamo e quindi se avete bisogno di contattarci, ci contattate su Slack. E così come i link utili sono essenzialmente il link al sito del corso da cui poi ricavate e trovate tutto il resto. Quindi questa è la parte, diciamo così, un pochino più burocratica, tecnica, logistica del corso. Da domani cominciamo a entrare nel vivo, a parlare un pochino di problem solving e di algoritmi. Arrivederci, buona serata.